Buon day! Io sono Barbuto, ma non ho la barba. Oggi sono qui con un video dove testeremo i life hacks più virali, più famosi su TikTok. O come mi piace chiamarli a me, i trabocchini hashtag trabocchini per chi non lo sapesse life axe sono tipo dei trucchetti per migliorare in teoria la nostra vita quindi noi li testeremo e vedremo se funzioneranno davvero o saranno fake perché ci sono sia quelli fake che quelli veri quindi lasciate già un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non siete iscritti ovviamente commentate con hashtag nuovi iscritti se entrate a far parte di questa combricola di malati come me io direi di iniziare perché abbiamo tantissimi trabocchini da provare e da testare e da capito eh? allora per il primo trabocchino abbiamo preso l'auto, stiamo, ci stiamo recando al McDonald's perché il primo trabocchino consiste nel prendere un menu, prendere una di quelle scatole che si aprono e mettere sopra la Coca Cola e vedere se stanno in piedi mettendo le patatine, comunque vi lascio il TikTok qua di fianco e ora andiamo al McDonald's. Allora, per questo trabocchino abbiamo bisogno di, ovviamente, qualcosa del McDonald's. Io ho preso un Happy Meal. Dentro l'Happy Meal abbiamo la nostra bibita. Ovviamente la cannuccia, per fortuna me l'ha andata, perché al McDonald's in genere non la danno più. Ok, mi sono spostato, almeno si vede anche il tavolo. Prendiamo la nostra bibita. Apriamo la cannuccia. Ok. Oh. Apriamo il nostro Happy Meal Potete usare o dei nuggets o un hamburger Io ho preferito prendere i nuggets perché volevo i nuggets C'è un problema Mi sono appena reso conto che non mi ha dato la scatola per i nuggets Ma mi ha dato il sacchettino Ci voleva la scatola quella che si apriva Quindi torniamo al McDonald's Vabbè io me li mangio lo stesso i nuggets Cioè non è che li ho presi solo per il video Cioè c'ho voglia di nuggets Qua Per la seconda volta <ride> Buonasera, allora, un, un crispy mac con menù. Grande con coca? No, small con coca. Vuoi il panino grand crispy? No, normale. Non ho capito, scusami. Normale. Ok. Ok, e le patatine col cheddar? Ok. Perfetto. Da bere? Da bere Coca-Cola. Perfetto, tutto sono 7.50. Ok, Quindi grazie. Grazie, Ultimo. ciao. Lo volevo dire io! Allora eccomi tornato, ho cambiato felpa, infatti, come vedete, perché sono andato per la seconda volta al McDonald's. Allora, quello di cui abbiamo bisogno è una Coca-Cola con una cannuccia, anche questa volta ce l'hanno data per fortuna. Ok, poi abbiamo bisogno di un panino o dei McNuggets che abbiano la scatola, ok? In questo caso abbiamo un crispy McBacon Delle patatine, possono essere normali, eh, qualsiasi patatina, va bene. Per fare questo trabocchino è molto semplice, bisogna aprire la scatola del panino, infilare la cannuccia qui, come vedete sta in bilico così no? Prendere le nostre patatine. Ma ti ha messo il bacon? Non avevo detto senza. Ma... Versare le patatine nell'altra parte della scatola, sono un po, un po' incollate, buone queste patatine eh. Ecco qui, il nostro, il nostro trabocchino funziona. Quindi questo trabocchino è approvato Comunque mi trovo a verbagno, Sono a casa dei miei Questa è la cucina di mamma Perché sto registrando tutti i video Oggi dal, Che andranno da oggi fino al 31 Perché ogni giorno ho un nuovo video Solo che il 29 partirò Ancora non vi dico per dove Festeggerò il capodanno all'estero Vi posso dire questo E quindi per non farvi rimanere senza video Dato che io sono all'estero Li sto registrando tutti oggi Perché ogni giorno ho un nuovo video Per il secondo trabocchino abbiamo bisogno di due cose Anzi di tre cose Una coca cola Avevo quella del McDonald's ma ho preferito prenderne una parte Perché quella del McDonald's c'ha il ghiaccio e ha l'acqua dentro Quindi non possiamo testare se veramente sia fake o real il trabocchino che stiamo per provare Quindi una coca cola Delle uova, anzi ce ne basterà solo uno Quindi un uovo, una uova Hashtag una uova E ultimo ma non meno importante Un bicchiere Non importa le dimensioni L'importante è che sia trasparente per vedere il risultato E che ci sia Pluto No scherzo ovviamente Pluto non ce n'è bisogno L'importante è che ci stia un uovo dentro Ma penso che tutti i bicchieri possano contenere un uovo Qua di fianco vi sarà apparso il TikTok che andremo a provare Ho seri dubbi su l'autenticità di questo trabocchino Ma noi andiamo a provarlo perché siamo qui per questo Ecco qui il nostro bicchiere Prendiamo la nostra Coca Cola Apriamola Riempiamo il bicchiere di coca cola Prendiamo un uovo E lo mettiamo dentro Stando attenti a non romperlo Ok sta facendo uno strano effetto Dobbiamo lasciarlo qui 24 ore Quindi questa clip si fermerà Tornerò qua tra 24 ore E vedremo il risultato In teoria dovrebbe uscire un uovo Tutto molliccio Senza, la... senza il guscio Ho serie dubbi Secondo me non succederà nulla Ma vediamo In effetti però qualcosa sta succedendo eh Il risultato dell'uovo nella coca cola Ve lo lascerò a fine video Perché devo aspettare 24 ore Quindi guarda Guardatevi tutto il video per scoprire se quell'uovo diventerà molliccio grazie alla Coca-Cola Per il terzo, per il terzo, per il terzo per il, per il terzo, per il terzo, per il terzo, trabocchino abbiamo bisogno Anzi chiedo una mano, abbiamo bisogno, anzi chiedo una mano a mia sorella eh? Ah ok <ride> Che è un po' stordita, eh, lo sappiamo Praticamente per questo terzo trabocchino su TikTok ho visto che Vuoi spiegarlo tu? No, lo fai tu È possibile fare un nodo con la lingua, mettendo le cuffie in bocca Non so se mi sono spiegato bene Ma comunque c'è qua l'esperta Che ci farà vedere? Com'è che devo fare? Devi annodarlo da una parte Poi dall'altra No, no, no eh? No Vabbè, sì, anche, però è più difficile Questo lo annodi ah. Ah. Poi annodi l'altro Non riesco, prova tu Questo è il terzo trabocchino, come lo chiamiamo? mia sorella ha deciso di non cagarmi linguacchino linguacchino lo chiamiamo allora vai c'è mia sorella con le cuffiette rosa allora così così mm. anche mm. Uh -huh. mm -hmm. E poi l'ultimo filo <ride> mi esce uh -huh. l'ultimo filo lo devi prendere e portarlo sotto gli altri Ah eh, eh. Lei ci è riuscito a vedere mm. io no vabbè devi questo trabocchino gli... funziona devi ovviamente devi se siete capaci Se siete capaci ci riproviamo ma quale? Cioè io la truccido così Ehi Ehi Ehi poi li tiri tutti fuori ma l'ultimo devi tenerlo con la lingua Ma l'ultimo quale? L'ultimo, L'ultimo che hai fatto L'ultimo filo, questo, sì Ce l'ho proprio... fatta, ce l'ho fatta oh. Ce l'ho fatta Questo trabocchino funziona ed è semplice da imparare Allora per il quarto trabocchino abbiamo bisogno di due Appendini, non so come li chiamate voi, come si chiamano? Appendini? Allora abbiamo bisogno di un'altra lattina ma non di tutta l'intera lattina ma solo questo pezzo che abbiamo qui sopra Ecco i nostri oggetti per il nostro trabocchino Quindi il pezzo della lattina, pezzo della lattina e due appendiabiti Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente inserire il nostro aggeggino all'interno del nostro appendiabiti In questo modo, vedete qui? E poi agganciare questo qui Ecco qui, ora vi mostro il risultato L'ho pesa qua sulla porta e non dentro l'armadio in modo tale da farvelo vedere meglio Abbiamo la nostra felpa attaccata E qua Inseriamo così anche l'altra Ed ecco qui Ovviamente magari la mettiamo meglio Ecco qui, questo vi servirà a risparmiare spazio E avere l'armadio un po' più ordinato In modo molto semplice Quindi questo trabocchino funziona Per il quinto o il sesto trabocchino Ho già perso il conto Incredibile Io quei numeri sono proprio un danno Perdo sempre il conto Anche quando faccio le sfide con mia sorella Dove dobbiamo tenere il punteggio Chi guarda tutti i miei video lo sa Perdo sempre il conto Comunque per questo Per il prossimo trabocchino Ho di nuovo bisogno dell'aiuto di mia sorella Perché consiste nel mettersi in una determinata posizione E bilanciando il peso Dovremmo riuscire a stare Capito? Cioè capite? Dovremmo riuscire a stare Cioè seduti Senza toccare Tutte due Incredibile Allora eccoci qua Cosa devo fare? Allora Martina No no che anzi Devi praticamente Dobbiamo fare praticamente Allora praticamente Hashtag praticamente Allora tu ti devi mettere sopra Io mi metterò così Tu ti devi mettere sopra di me E sdraiarti E io do... eh, Praticamente resteremo in equilibrio Senza toccare col culo Per così Sì Eh e poi ah, Ok sì, sì, sì Sei pazzo? Ci siamo E ora? Ok, adesso tieniti sulle... Tieniti alle mie ginocchia. Sdraiati. Tu sei pazza. Ok, ci sei? No. Oddio. Ci sei? Io <ride> no. No, possiamo fare, Fidati. Vai. Vado, eh? Mettere le gambe sdraiate. No, devo metterle sotto le tue scende. Eh, sdraiate. No, ragazzi, finisce male qua. Ok. Oddio. Ci sei? No. Ci sei? Non devi toccare con le mani. Come? Eh, tu mi hai detto che devo mettere le mani sulle ginocchia? No, quando? Prima! No. Prima! Ragazzi, vero che l'ha detto! <ride> io cosa ne devo sapere, questa roba? Allora, vai, ok, adesso tieniti sulle tieniti alle mie ginocchia. Ci sei? No. Ah. Vai, tira sulle braccia, le braccia su, ma perché su? Non troppo sdraiata, un po' verso di me. Ok, tieni bene le gambe. Yeah, ci siamo ah. Basta E adesso cosa hai fatto? Ah, mi fa male solo le ginocchia eh, Così ti impari, poi. Bene, ce l'abbiamo fatta, anche questo trabocchino ha funzionato Ok, sono passate 24 ore Guardate qua che bella felpa che è sua, la felpa petacolo Tutta bella pelosa, link in descrizione per acquistarla Ora scopriremo se l'uovo è diventato molliccio Qua abbiamo ancora e la Coca-Cola, l'abbiamo spostato perché lì sul tavolo dava fastidio ieri. Ok, siamo pronti, infiliamo le mani. Non è successo un bel niente, l'uovo è sempre normale. Quindi questo trabocchino non ha funzionato. Benissimo, questi erano i life hacks... Hashtag trabocchini di oggi che abbiamo testato oggi Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Fatemi sapere se questa serie vi possa piacere Fatemi sapere magari nei commenti o mandatemi in direct su Instagram qualche altro video, qualche altro life hacks, qualche altro trabocchino con hashtag trabocchino così li proveremo per un nuovo video. Iscrivetevi al canale, io vi saluto ci vediamo domani con un nuovo video perché ogni giorno è un nuovo video. Tutto un nuovo video, non sono a fuoco. È tutto un nuovo video, ogni giorno un nuovo video, tutto un nuovo video. Ciao! Io sono barbuto ma non ho la barba.